non un piede non c'è un piede non c'è un piede non c'è un piede non c'è un piede non c'è Vai. leggendo il video? si si sta si vede pure ora eh? e si manda a fanculo fan ah. chi che è? che ti fa un baffo? Fanno... La mia mio <ride> cazzo ti faccio già il muretto sei il video ne? si è il mondo! battito troppe piante non mi puoi fai... fare il video eh? che cazzo oh, fai? Un po di testa. questo sì. è il mio amico Ale e lo mandiamo su youtube zio ah. ok zio lo devi passare su Zero. youtube sì, sì. Ah, mandamelo via bluetooth sì. Eh. Ma ti sta a cavallo? Stai scendendo, ma non dovevi salire, Dio santo! No, sono rami piramide. Saliamo, eh, saliamo, saliamo di là! Eh, bloccalo! Sali al di saliamo di là.